Ciao a tutti, come va? Parlando con un'amica, Birgit, eh, parlavamo e mi ha detto che molte persone sono interessate a farsi dei funnel e siti web per eh, email marketing, vendere prodotti, vendere corsi yoga e roba del genere e che in Italia manca un po' qualcuno che spiega questa cosa di come si fa come non si fa. Io ultimamente mi stavo anche informando e ho studiato un pochino e... Ho scoperto questa piattaforma che si chiama Builderall, metto il link qua sotto, dove eh, che è stata studiata per, proprio per questo, per fare email marketing, siti web, eccetera. E io consiglio di usare il piano marketer, eh, ci dà 5 domini e tutto quello che ci vuole per fare email marketing, catturare email, eh, e risponditori automatici, cose varie, ok? Allora, vi faccio vedere un po' di cose. Quando voi accederete alla piattaforma di Builderall, c'è cioè un'accademia che spiega tutto passo passo di come si fa, quindi senza paura voi andate dentro e vi spiega come si costruiscono i siti, qua sotto sotto cita vedete quanti tutorial ci sono, questi sono tutti video fatti in italiano da Salvatore che è il capo dell'Italia di Builderall, vi faccio vedere per esempio, eh. vedete qua se Salvatore Caretto di solito sì. spiega come si fa ogni cosa. Ok? Qui dalla costruzione del sito all'impostazione delle email automatiche. Tutto, questo è un boss, email automatiche, ok. okay? Che cos'è? Come si fa l'email marketing? Tutto spiegato passo passo, anche si possono fare live webinar, corsi online con area riservata, cioè questa piattaforma è veramente vasta, io l'ho studiata solo in parte perché è veramente enorme, si possono fare funnel, landing page, ok? Chiudiamo qua, allora, eh, con l'accesso marketer in più c'è anche un'accademia privata fatta da un ragazzo che si chiama Michele di marketer expert, ve lo faccio vedere dal mio sito, se andate sul mio sito trovate tutto spiegato da Michele di quello che offre. Lui offre un corso gratuito con anche come fare le pubblicità Facebook, come aprire il canale YouTube, tutto. C'è un video di 11 minuti che benvenuto, spiega quello che c'è nel corso. Guardatelo. Questi sono amici miei che lavorano in questo. E vi faccio vedere un'occhiatina alla piattaforma e l'autorisponditore autoresponditore qui ho le mie mail automatiche impostate come vedi è abbastanza semplice basta che guardate il tutorial eh, praticamente vedete qui 0 minuti 2 giorni 4 giorni 6 giorni dopo che uno si è iscritto una mail parte dopo 0 minuti io ho preparato il testo lo metto nell'email e questa automaticamente chi si iscrive al mio sito gli va una mail dopo 2 giorni un'altra mail dopo 4 giorni un'altra mail dopo 6 giorni un'altra mail ok così è come funziona Ehm diciamo l'automazione passiamo allo studio del sito web questo qui cita builder è il costruttore di siti um, accediamo e vi faccio vi faccio da una panoramica velocissima generale non voglio che il tutorial diventi troppo lungo ecco accediamo così vedete la mia mail, non mi fate stalking mm -hmm. Ci siamo. Allora, yoga esempio, me l'ero già preparato, comunque ve lo faccio rivedere da template. Crea un nuovo sito, Yoga. Yoga Summer 2020, sperando che ci sia. Selezioniamo un template. Ora qui ci sono dei siti preimpostati che voi potete andare a selezionare per il vostro sito. Questo è un funnel, una landing page, quindi... È esclusivamente per catturare l'email, ok? Non è quello che ci serve adesso. Ora, allora, questo qui è in portoghese. Comunque, questo è per catturare l'email. Uno poi clicca qui, viene ridizionata la pagina dove inserisci la mail, la lasci e entri nei contatti nella nostra mailing list, va bene? Però qua ci sono i siti pronti. Andiamo a selezionare uno. Prendiamo questo del dentiere. Prendiamo questo del massaggio. Basta fare anteprima ve lo guardate. Questo va benissimo per lo yoga, no? Un sito di una pagina così. Poi potete fare quante pagine vi pare. Vi faccio vedere anche quello come si fa. Guarda, semplicissimo come si fa. Lo selezioniamo, salviamo, si apre. Fortunatamente veloce. Andiamo a modificare il sito. Spero nella connessione eccolo che mi si apre questa era la mia testa sulla scrivania ok qui è dove editiamo il nostro sito faccio un esempio di come si cambia un'immagine clic qua wow. È un pannello con lo sfondo giusto clic sfondo immagine modifica immagine e caricheremo una delle immagini che vi siete preparate vostre io l'ho preparata solo di esempio ok mettiamo questa sa che questa però è quadrata vediamo un po perfetto ora ci avete la vostra header qua ok così è così semplice che si fanno questi siti eh poi basta doppio cliccare per cambiare i testi e i colori, qua cambiate il testo, ciao ragazze, e qua cambiate i colori, va bene? Ora nero qua non si vede più, lo ricambio, però era per farvi capire quanto è semplice, ok? Stessa cosa vale per questi testi, mentre i bottoni dovete andare a cercare nel pannello a destra, cambiate i colori di sfondo qua, come vi pare, e i testi qua perché è un bottone quindi il testo non si può cambiare lì sopra ma qua contattami contattami scusate contattami ora e qui si può fare tutto quello che volete sul tasto tipo se è troppo piccolo il font lo ingrandiamo come vedete qua ok questo qui poi verrà linkato a un'altra pagina vi faccio vedere anche questa cosa voi vi create un'altra pagina e poi eh, mettete il link della pagina qua qua ci sarebbe un altro punto con eh, il nome pagina magari facciamo landing page lo selezionate e questo bottone poi ridirezionerà dove voi volete ok? semplice così Nel mentre se volete aggiungere pannelli o elementi extra basta che andate qui nel pannello laterale vedete aggiungi elemento, un altro bottone facciamo un esempio, un tasto non lo so Vedete qua ci sono tutta una selezione di tasti, potete cambiare il colore ovviamente. Degli elementi animati come queste cose qua. Ma ora nello yoga queste in specifico non ci servono. Delle gallerie fotografiche. Eh, sai lo slideshow lo potremmo anche mettere qua. Un menu che abbiamo già qui in alto. Ovviamente questo serve quando partite da un template vuoto, non uno come... Poi se, se fate una landing page, magari con un ebook, no, scarica questo ebook e metti una cosa a tempo entro un'ora, per dire, e mettete questo coso qua. Semplicissimo. Poi da lì, quando lo cliccate, lo potete impostare. Ovviamente tutte le cose le cliccate e poi qua le potete modificare, capito? È molto semplice. Qui il disegno cambia. E ovviamente non è che ci sono mille tipi, però insomma ce n'è qualcuno bellino. E vediamo. Riesco a ingrandirlo così piccolo. Eh, vabbè, dimensione. ecco Hallo. Vabbè, lasciamo perdere il timer. Comunque avete capito, no? Da qui potete aggiungere tutte quelle cose che volete aggiungere con elementi. Mentre pannelli aggiungete cose come questa, questa, questa. Era un overview very, molto molto semplicistica e veloce comunque è così che si fa mentre se tornate qua indietro create una nuova pagina vi faccio una pagina di reindirizzamento landing, landing. descrizione questa serve per SEO e ci mettete yoga Extractor, non lo so algarve per esempio eccetera eccetera così fate il ranking in google andate in fondo salvate vi crea la pagina uh -huh. la modifichiamo Facciamo conto che volete regalare un ebook in cambio di una email. No così dopo vi fate una bella email list dove voi vendete il vostro prodotto. Il, il vostro corso, e voi potete fare tutto con questa piattaforma. Aggiungiamo un bel pannello dell'ebook che sarebbe un funnel. No, funnel no, un banner opt-in, vedi qui cioè, ci sono delle pagine di contatto in diversi modi. Dipende da quello che offrite. Diciamo che nel nostro caso offriremo un ebook, quindi seleziono questa pagina. Ok, qui ci mettete la copertina del vostro libro. Vedi, questa è solo una semplice immagine. Faccio vedere un esempio che io ce l'ho anche, un ebook qua. Eh. Eh, modifica immagine, impostazioni, modifica immagine, carica. Vediamo, ce la dovrei avere qua. Mm -mm -mm -mm -mm. forse Corfini ho un ebook che avevo fatto io con Photoshop sì però questo è PSD ci mettiamo questo qui che è il template ok PNG me lo potete fare anche voi poi vi insegno anche queste cose ecco pronto ecco. ah non era PNG vabbè ora lo mettiamo qui poi lo faccio a modo eh allora, così funziona un po' male, non è bellissimo, ma va bene. Per fargli capire al cliente che prende un ebook, no? Va benino. Ok. Eh, questa è la nostra pagina dove se uno va qua, noi invece che contattami ci sarebbe prendi l'ebook gratis, ok? Abbiamo creato la pagina. Oddio, dov'è quella pagina? Eccola. La salviamo. E così ci nasce il link. Torniamo a questa pagina e andiamo a linkare quella pagina lì. Link. No, vedi? Pagina, nome della pagina landing, selezioniamo. Ora se io pubblico il sito, quando vado a contattare qui, a cliccare qui, mi reindirizzerà a quella pagina dove noi avremo il nostro acchiappa e mail. Fammi chiudere un po' di pagine se no mi rinvengo. va bene allora per farvi capire veloce eh? ok vedi questo era il nostro sito bellissimo no? contattami ora ci ridireziona a quella pagina dove uno trova l'ebook perfetto qua la gente lascerà il loro nome la loro email e poi arriva nei nostri contatti ora non è stato settato questo quindi non funzionerà però qui uno si imposta la mail list, Ok. vediamo che fa, si sì, vedi che non è stato impostato fa un pochino di casino. Un'altra cosa importante, versione mobile del sito web, perché al giorno d'oggi tutti usano il telefono, quindi vedete qua computer, tablet, telefono, clicchiamo telefono e andiamo a modificare quello che è la versione mobile. Ok, caricata la versione mobile, come vedete, no? il testo può essere un po' in disordine. Ora non ho toccato molte cose, quindi è tutto perfetto. Ma vi faccio capire, vedete l'immagine si è adattata perfettamente, il logo non l'ho cambiato, quindi va bene. Comunque qui uno si può cambiare le sue cose, se, se questi testi fossero sovrapposti, per esempio, con le freccette, uno lo mette sopra o sotto e riorganizza un po' la pagina. È molto semplice, è uguale per la landing page. Vedete, così è la versione mobile, immaginatevi che questo è un telefono, quando fanno lo scroll è tutto così, ok? Bello e semplice. Andiamo a vedere la landing che abbiamo fatto, se funzionasse. Ok, questa è la landing. Andiamo a versione mobile, viene fuori così, ok? Vedete, c'è il contact form, tutto perfetto. E per oggi è tutto, volevo farvi capire che è semplicissimo con Builderall fare questo tipo di siti web. E email marketing anche allo stesso modo semplice ve lo raccomando cliccate qua sotto vi renderizzerà e se volete fare una prova andate a massimo pardini sito gratis e lì vi dà una settimanella o 14 giorni di sito gratuito dove potete provare a fare anche voi il sito gratuitamente però non avete non avete il potere di, di mettere un dominio se, se è gratis, dovete pagare per avere tutti gli strumenti connessi, ok? Quindi andate qua a Massimo Pardini, sito gratis e vi, e vi prendete il vostro sito web gratuito, ve lo provate a costruire. Se vi piace poi pagate e cominciate a fare l'email marketing con quello, ok? Grazie, ciao a tutti.